in che cosa consisterà? Cosa allora dopo la visita alla Villa Romana che rappresenta uno dei monumenti più importanti del territorio risalente al primo secolo dopo Cristo, I secolo d.C., le persone partiranno da minori, faranno questa bella passeggiata entreranno nei giardini e eh, toccheranno con mano quello che gli uomini hanno realizzato sul territorio quindi un intervento sul territorio compatibile con l'ambiente un intervento sul territorio che dia immagine e visibilità cosa sarebbe la costiera amalfitana se non si fossero realizzati questi terrazzamenti anche da un punto di vista idrogeologico cioè questi terrazzamenti hanno consentito dopo la caduta della Repubblica di Amalfi di realizzare la più gran il più grande intervento sul territorio fatto dai contadini, dal popolo e hanno consentito diversificando la produzione di salvare il territorio diversamente il nostro territorio sarebbe andato distrutto. È la vecchia strada che congiungeva maiori a minori prima che ne, a, a metà del, dell'Ottocento fosse stata realizzata 160, la strada rotabile. E, ed era la, la strada che, che percorrevano i contadini quando portavano i limoni giù alla marina, alla spiaggia per farli imbarcare. L'importanza di questa strada è unica. Eh, perché in pochi metri ci sono due o tre conformazioni geologiche differenti, sei o sette tipi di interventi sulle macere. Noi abbiamo macere realizzate con la cultura fenicea, macere realizzate con la cultura araba, macere realizzate con il sistema scavalco. Cioè, chi cammina si rende conto di toccare con mano in poco più di 2600 metri diverse realtà. Poi, in una cultura di, potremmo definirla, di anarchia gestionale, ogni contadino faceva da solo e quindi i contadini con una serie di innesti hanno fatto sì che il limone potesse essere coltivato vicino al mare con degli innesti bassi, più sopra il mare con innesti lunghi, più la cosa bella è avvenuta quando gli arabi hanno trasferito a noi la cultura dei pergolati. Il pergolato consente, il pergolato consente di realizzare quello che chiamiamo stress vegetativo, quindi i rami vengono piegati, torciati, e quindi tutto questo sistema con i fiori, con i fiori, noi, quello che io non capivo quando ero bambino, perché mia madre metteva tanti fiori, bene, i fiori hanno consentito il miglioramento del processo di impollinazione dei limoni, e quindi quando il limone fiorisce a marzo, grazie ai fiori che stanno sul territorio, l'APE migliori il, la su, il suo processo di impollinazione, è importante perché non usare grisosolfato, non usare diserbante, conservare nei limiti delle possibilità questo tipo di cultura fa sì che il limone che si realizza abbia un indice di biologico discreto, discreto. Terza edizione della giornata del paesaggio, tante le iniziative, una a Salerno città, una in provincia. Sì, ehm, in tutta Italia, su promozione del Ministero dei beni Culturali, si celebra la terza giornata nazionale del paesaggio eh, che vuole mh, da parte di tutti gli organismi periferici, musei e eh, gli istituti di cultura del nostro territorio un'attività intensa di sensibilizzazione della comunità ehm, sui temi e sulla cultura del paesaggio. E questo in linea perfetta con la Convenzione europea del paesaggio che tutti gli Stati europei hanno ratificato nel 2000, l'Italia nel 2006 e eh, sulla scorta anche di ehm, questa nuova definizione di paesaggio che è venuta fuori dal dibattito culturale che negli anni 90 ha portato appunto alla Convenzione europea. Il paesaggio è un elemento costitutivo ed identitario dei nostri territori, più che di paesaggio possiamo parlare di paesaggi nel caso dell'Italia, in cui la nostra comunità si riconosce, riconosce la propria storia, ciò che noi eravamo, ciò che siamo, ciò che possiamo essere, allora quando noi mettessimo in essere delle metodiche, delle strategie di gestione del territorio ehm, che siano eh, adeguate e, e di tutti i giorni la constatazione eh, veramente avvilente di quanto improvvida sia stata la gestione del territorio soprattutto negli anni passati, di quanto consumo del territorio ci sia stato, di quanta aggressione, cementificazione e ehm, anche degrado delle, delle nostre bellissime coste. E dicevo, mh, precisamente ad un anno da oggi, il 14 di marzo del, del 18, il sottosegretario allora al, al nostro Ministero, Ilaria Borletti-Buitoni, che è stata anche Presidente del FAI dal 2010 al 2013, ha varato un altro strumento importantissimo eh, di cui si potranno avvalere anche i governanti da qui ai prossimi decenni la carta nazionale del paesaggio che vuole appunto stilare delle direttrici di strategie di intervento nell'ambito della cultura del paesaggio che possa coniugare tutela, valorizzazione e soprattutto sviluppo eh, durevole, diffuso, e eh, ecocompatibile del nostro territorio. di Salerno. L'iniziativa di Salerno appunto eh, vede ad uno stesso tavolo e con una platea molto vivace costituita da ragazzi delle nostre scuole un momento di focalizzazione di quelli che sono appunto le, le strategie messe in essere non solo dalla sovrintendenza come ente di tutela ma anche da associazioni importanti che svolgono la loro opera a livello nazionale come il Turing e il FAI. Quindi ci saranno alcuni interventi che verranno tenuti da nostri eh, colleghi funzionari come Giovanni Villani che è appunto coordinatore del paesaggio della nostra soprintendenza che eh, ci parlerà della tutela paesaggistica e culturale, il coinvolgimento delle comunità locali ci sarà la nostra referente di area archeologia, l'archeologa la, eh, Raffaella Bonaudo che ci parlerà invece dei metodi di tutela del paesaggio archeologico ci sarà poi il, il, touring, il Touring Club italiano rappresentato dal console Enrico Andria che ci parlerà appunto di quanto il Touring nella sezione di Salerno soprattutto sta facendo in questo ambito e i rappresentanti del, del FAI, il capodelegazione di Salerno Michele, Michelangelo Di Leo che ci parlerà di uno straordinario bene fai in campagna dall'eccezionale valore paesaggistico che è la baia di Ieranto, mentre Andrea Torisi sempre del, del FAI capogruppo eh, giovani eh, ci parlerà dell'importanza della tutela della valorizzazione del paesaggio attraverso le buone pratiche del FAI fondo ambiente italiano il collega Lorenzo Santori invece che è un nostro um, valente architetto, storico architetto della nostra soprintendenza ma è anche un artista, ci parlerà, soprattutto versato nel, nel, nel paesaggismo, ci parlerà di trasformazioni e trasfigurazione artistica del paesaggio. Um, ancora una volontaria professoressa universitaria, la Maria Immacolata Sessa, invece da anni sta conducendo del Touring Club. Ci parlerà invece di esperienze didattiche che sta conducendo eh, con le scuole di Salerno, ehm, all'illustrazione soprattutto di un aspetto particolare del paesaggio urbano salernitano che è il, il paesaggio arboreo. Iniziative anche a minori, alla Villa Romana? Sì, allora, tra gli eventi previsti dalla soprintendenza in questa giornata del paesaggio... C'è questo che si svolgerà a Minori, quindi nella costiera malfitana, per cercare di valorizzare la villa romana di Minori, sito archeologico del I secolo d.C., e tutto il paesaggio culturale e naturale della costiera malfitana, uno dei paesaggi più suggestivi in Italia e nel mondo, e, e di trasmettere anche i valori di cui questo patrimonio è portatore, ovviamente. Allora la giornata inizierà presso la, proprio presso la villa di minori alle ore 9 con visite guidate, um, poi alle 11.30 invece partendo dalla villa andremo um, al sentiero dei Limoni da, facendo il percorso da minori a e quindi uh, godendo di questo spettacolare uh, patrimonio culturale e naturale, uh, passando per il um, paesino Torre, dove il tempo ancora scorre lento e dove uh, potremo conoscere la dura fatica di questi uh, lavoratori del, dei limoneti. Um, allora lo scopo quindi della giornata è quella di valorizzare, di far conoscere questi valori uh, portatori della, um, di, di questo patrimonio, ma è anche quello di far conoscere l'attività di tutela che, uh, della dura complessa. Ehm, attività di tutela che svolge la soprintendenza su tutto il te territorio di competenza e anche quindi sulla costiera amalfitana. Un'azione di tutela che eh, la soprintendenza vuole svolgere proprio in particolar modo sulla villa di Minori, mettendo in atto ha programmato una serie di azioni e di progetti per il recupero e la valorizzazione della villa che poi eh, a tempo debito vi presenteremo.